Ergo arriviamo a un'introduzione anche storica degli ultimi anni, non vi faccio tutta la, la, la trafila, però la grande eh, questione emersa è quella degli ultimi, appunto, potremmo dire, gli ultimi due decenni, proprio come vi dicevo all'inizio, eh, legata all'avvento del digitale. Cioè la rivoluzione digitale inizia a far percepire il problema della mancanza, della, del concetto, cioè, fa venire meno il concetto di coppia, no? cioè, la coppia digitale in realtà è diversa dalla coppia analogica la coppia digitale altro non è che un clone perfetto di un file, no? una coppia digitale io faccio un eh, ho un file, che ne so, un brano musicale in versione mp3 o un video in versione mp4 sul mio hard disk lo metto su una chiavetta e quello che c'è sulla chiavetta è esattamente lo stesso, lo stesso clone di bit e non riesco davvero più a distinguere se non fosse semplicemente perché io mi ricordo che l'origine è il mio hard disk e la chiavetta è arrivata dopo o perché vado a vedere la data del file. Ma in sé, a livello ontologico, sono la stessa identica cosa. Sono un clone, quindi non, non abbiamo più questo rapporto copia-originale come invece era molto palese nel mondo, nel mondo analogico. Insomma, io ho 42 anni, insomma, me lo, me lo ricordo ancora un po' il mondo come era prima dell'avvento del digitale, dei primi masterizzatori dei primi computer, e farsi un che ne so la copia di un vinile di, di, di, che ti prestava il tuo amico con eh, un disco che a te interessava molto su una cassettina audio era un'attività palesemente eh, degradante della, che, che degradava la qualità del, del contenuto eppure andava bene così, ci si accontentava idem eh, non so, la, la, nel mondo del, del, dell'audiovisivo e via dicendo cioè quindi la fotocopia nel mondo del, del, del libro, cioè la copia era palesemente copia, ok? Eh, adesso invece succede questo, se cioè nei anni 2000 si comincia a capire che abbiamo tutti a disposizione delle tecnologie a bassissimo costo, addirittura a costo marginale quasi zero, eh, per fare copie che sono assolutamente affidabili e soprattutto, vedete, eh, facilmente archiviabili e ridistribuibili, C'è cioè una copia che è digitale io la posso prendere, mettere su un qualunque repository e diventa potenzialmente acquisibile da tutto il mondo, potenzialmente scaricabile e condivisibile con tutto il mondo. Chiunque abbia l'indirizzo per arrivare lì, l'indirizzo URL, l'indirizzo web per arrivare a quella pagina o per collegarsi a quel server, può scaricare, quindi è davvero una eh, rivoluzione davvero molto, molto impattante per il diritto d'autore sono anche facilmente riproducibili con massima affidabilità, cioè come quello che dicevamo prima, una volta che uno se l'è scaricata quella copia non è, non è in realtà una copia, è un clone di quello che è stato messo, è stato messo online dal, dal, dal, dal primo, dal primo diciamo, violatore del diritto d'autore, cioè di colui che ha fatto questa copia e l'ha messa a disposizione senza averne davvero il diritto. Ma questo è ciò che avviene nei primi anni 2000, ve li ricordate, no? insomma gli anni in cui. I, io mi ricordo che avevo un amico che quando io avevo 19-20 anni aveva il primo masterizzatore tra il nostro gruppo di amici lui era un po' diventato una sorta di santone perché era colui che riusciva a farti le copie super super affidabili dei cd e dei dvd, no? e adesso la cosa che raccontata fa ridere, no? lui ha questa cosa a un ragazzo che invece ne ha adesso 19 e per lui capisce il problema, dice, ma come? Tutti adesso abbiamo la tecnologia, anzi non, non, non si pone nemmeno il problema di farsi la copia su un DVD, perché adesso siamo arrivati in un mondo in cui le copie sono sempre a disposizione attraverso la rete ed è esattamente questo, gli anni, gli anni diciamo l'ultimo decennio è, possiamo chiamarla, era dell'accesso, l'era in cui la eh, diffusione di opere avviene quasi interamente attraverso la rete. Quindi l'esigenza di farsi copie su una chiavetta, su un DVD, su un CD viene meno, non si percepisce più l'esigenza, perché tanto sappiamo che da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento noi possiamo accedere a una copia di un brano musicale, a, una, a un contenuto audio-video o a un ebook, quello che volete, perché tanto siamo sempre connessi alla rete e la connessione di rete non costa più nulla cioè comunque è un costo che non incide perché è una cosa che comunque devi avere e quindi l'abbonamento ai dati che hai sul cellulare o l'abbonamento che hai a casa si sì, costa un tot al mese però è un problema che non, cioè non stai lì a, a come dire, non, non rientra nel, nel, nel, nel costo che percepisci come rilevante per l'acquisizione di coppie. è un, un servizio che devi comunque avere perché ti serve per tante cose e quindi eh, Basta, ci basta accendere e schiacciare uno dei nostri fantastici dispositivi, che anche questi costano sempre meno e hanno sempre più funzionalità, per accedere a tutta una serie di contenuti che, che sono sempre lì, che ci aspettano, quindi non abbiamo più bisogno neanche di scaricarli, no? Cioè, viene anche meno l'esigenza di fare il download, perché tanto eh, la musica è su YouTube, la musica è su Spotify, oppure i video sono su Vimeo, e quindi abbiamo, oppure sono su Netflix perché abbiamo l'abbonamento, quindi è più, è più il costo di stare lì a fare il download che pagare i 7,99€ al mese per avere tutte le serie TV e tutti i film che mi servono. Ok, è una rivoluzione pesantissima questa, che è successa nel giro di, come vedete, 10 anni, 15 anni. Quindi ha rivoluzionato un mondo che ci ha messo tre secoli ad evolversi, no? il, copyright, abbiamo detto, è nato, il concetto di copyright è nato nei primi del 700, quindi ci ha messo quasi tre secoli per evolversi, sempre pensando al concetto di copia e di controllo della diffusione della copia, arriviamo ai primi anni 2000 che già questa cosa vacilla e in più, poco dopo, viene meno anche l'esigenza di acquisirle le copie anche se fossero digitali, perché tanto sono sempre su dei server, okay? I, i contenuti sono sempre lì. Quindi di fatto tutti hanno tra le mani la tecnologia per fare copie e diffondere copie, quindi un cellulare da 80 euro, <ride> meno anche, ormai ha tutte le, le, le potenzialità per mh, fare copie e diffonderle, quindi violare il diritto d'autore in modo massivo senza mh, particolari problemi. E poi viene meno l'interesse ad acquisire copie, perché appunto le opere sono sempre disponibili in rete, quello che credo voi stessi state nella, nella vostra attività sperimentando no? la biblioteca stessa, ormai insomma tutte le biblioteche scientifiche, ormai è più un discorso di abbonamenti alle, ai vari, alle varie banche dati che di gestione del, dei propri archivi, di, di, di gestione delle copie fatte eh, da, dalle, dal, da voi stessi, da, da, da, da, dai gestori della biblioteca per gli utenti. Poi vabbè, lo vedremo meglio nell'evoluzione nell del, del nostro corso di oggi, quando, quando serve, in che, in che forme il bibliotecario può digitalizzare e fare copie. Ehm, e quindi ecco, per studiare bene il diritto d'autore, o il copyright, secondo come lo vogliamo chiamare, suggerisco, non lo suggerisco io, lo suggerisce diciamo, l'approccio più classico eh, dello studio di questa materia, però di guardare, di guardare i problemi con due ottiche, di guardare tutte le, le varie questioni che analizzeremo in queste due giornate insieme, due mezze giornate insieme, Secondo le due ottiche del titolare dei diritti da un lato e dell'utilizzatore dell'opera dall'altro. Cioè, da un lato c'è l'interesse di colui che crea le opere, le produce, investe per fare opere a sapere quali sono i diritti che la legge prevede a suo favore per poter appunto tutelare la sua attività imprenditoriale creativa, Dall'altro ci sono tutti gli altri, cioè il resto del mondo, cioè tutti coloro che invece quell'opera quell la vogliono utilizzare e quindi ovviamente vogliono sapere in quali termini, si possono, in quali termini le possono, possono utilizzare quell'opera e quali libertà si possono prendere in quanto utilizzatori. E io qua ogni volta faccio la domanda, adesso non c'è bisogno che mi rispondiate, è più una domanda retorica, però chiedere ai miei corsisti dove si sentono, dove si vedono in queste due aree, blu o arancione, no, perché tendenzialmente appunto qua stiamo parlando a persone che lavorano nel mondo delle biblioteche, uno pensa, bah, insomma la biblioteca è un posto in cui... Si raccolgono opere e quindi e si mettono a disposizione opere di altri, di altri utenti, quindi la biblioteca è un utilizzatore di opere, non crea opere, le raccoglie quindi utilizza opere fatte da altri. Ma boh, non mi sembra così vero, no? Cioè la biblioteca di oggi, in realtà, il bibliotecario di oggi in realtà ha un ruolo creativo attivo, cioè a parte l'organizzazione di eventi, di. di No, fare la locandina, registrare il video in cui c'è la lettura in biblioteca, in cui c'è l'evento con l'autore, quindi tutte attività che comunque creano portano alla creazione di contenuti originali, quindi siete anche, no, siete anche dal lato arancione, non solo dal lato blu, ma poi appunto quello che dicevamo prima, l'attività di mh, digitalizzazione di contenuti, che sono vostri magari, di cui avete tutti i diritti perché la biblioteca li ha acquisiti, e quindi in quel caso siete titolari di un diritto e dovete sapere come gestirli, quindi ecco, in queste due giornate noi faremo esattamente quello, cioè cercheremo di conoscere il diritto d'autore guardandolo in modo completo da questi due punti di vista, cioè guardarlo da, un uno, da solo uno dei punti di vista vi darebbe una visione assolutamente parziale. Ehm, succede eh, nel senso che. Adesso mi chiedono corsi che sono molto focalizzati, dire no, vogliamo sapere quali sono le, le, le, le possibilità di libera utilizzazione, di, di, utilizzazione, di eccezione al diritto d'autore in biblioteca, e diventa un corso molto verticale, di un'ora un e mezza, in cui fai vedere quello e basta. Solo che poi se manca il punto di vista invece del, del titolare dei diritti si perdono una serie di pezzi, cioè, quindi è importante per avere per conoscere bene la materia, innanzitutto seguire proprio quest'ordine da sinistra verso destra, no? cioè, in, si inizia sempre dal lato titolare dei diritti, cioè bisogna sapere quali sono i diritti che entrano in gioco in modo tale che anche quando siamo utilizzatori sappiamo di preciso cosa stiamo andando a quali diritti e quali interessi stiamo andando a toccare, Ok, quindi noi nelle nostre due giornate faremo esattamente quello. Guarderemo una prima parte appunto cioè avremo una prima parte con tutti i principi che il diritto d'autore pone a tutela delle opere e poi passeremo dall'altra parte oggi sostanzialmente saremo sul lato arancione la prossima settimana martedì saremo sul lato blu ok quindi questo lo dico subito per pre prevenire eventuali commenti nel senso che alla fine della giornata di oggi potrebbe, potreste avere la, la, la percezione che eh, il diritto d'autore è qualcosa di un po' ingombrante, no? un po' troppo presente. Dite, ma caspita, ma allora vi chiederete: ma allora tutto quello che ho fatto finora non lo potevo fare? No? alla fine della giornata di oggi invece vi, vi, vi invito ad aspettare a trarre questa conclusione, perché in realtà la prossima settimana invece vi farò vedere tutti gli. Eh, diciamo, i, i, i, gli spiragli di luce che la normativa ha già previsto. No? per consentire agli utilizzatori di avere un margine d'azione. Però sì, effettivamente vedrete che il diritto d'autore è molto più presente di quello che normalmente si crede.